Allora, oggi impariamo a costruire questa, dipolo multibanda per i 10, i 20 e i 40 metri, uso barrato P. Allora, sommariamente, schematicamente, il dipolo abbiamo la mia linea di discesa che va all'RTX, ovviamente QRP, al termine abbiamo un balun 1 a 1, che è fissato alla canna da pesca. Okay. Nel classico dipolo monobanda cosa abbiamo? Nel disegno metà il braccio del dipolo, un isolatore, ma non, non è assolutamente indispensabile, il cordino e il picchetto. Ipotizziamo dipolo per i 40 metri quindi una lunghezza di circa 10 metri, più o meno. Eh, se è disposto a V, la lunghezza del braccio del dipolo è leggermente più corta, però ho il vantaggio che il dipolo è omnidirezionale eh, ed è anche più semplice l'installazione. Allora, le strade sono due per rendere il dipolo multibanda. O io creo, realizzo, o un braccio del dipolo, in questo caso lo faccio orizzontale per semplicità, per la banda dei 40 metri, ho un braccio del dipolo che so per la banda dei 20 metri, un altro ramo del dipolo per la banda dei 15 oppure dei 10. È un sistema molto semplice, eventualmente posso eh, prevedere un fissaggio con una vite e un galletto, una, un dado a galletto, sul ballon e quindi cambiare mano a mano i, i bracci del dipolo che mi servono o tenerli tutti installati e poi fissarli, però capite subito che un conto è fissare due fili al terreno con due picchetti, un altro è fissarne sei, il groviglio di cavi che si va a creare, poi magari una giornata di vento e la cosa è molto più complicata. L'altra strada qual è? Il mio braccio del dipolo lo seziono. Quindi creo un'interruzione con eh, un contatto elettrico che so dato da due Faston per la banda dei 15 metri e un altro che so per la banda dei 20 metri. L'elemento fondamentale mh. è, il punto su cui bi bisogna prestare particolare attenzione, è il collegamento elettrico fra i vari spezzoni tra virgolette, del uh, ramo del dipolo. Uh, più complicata la realizzazione perché le operazioni di taratura, eh, mano a mano che io accorto i vari spezzoni devo considerare anche la lunghezza che è poca cosa per i 40 metri ma per i 15 e i 10 incomincia già a dar fastidio eh, del faston. Un eh, pochettino più di pazienza ma, ma si realizza comodamente. Quindi io propendo per questo. Dopo circa 18 ore di stampa. Abbiamo in PETG gli elementi che costituiranno il dipolo, gli elementi plastici. Allora, il centrale che andrà fissato alla canna da pesca, con il tappo superiore e il tappo inferiore dove viene collegato il connettore PL. All'interno abbiamo il ballon 1 a -1, 1. Qui ho già collegato un carico eh, da 50 ohm per verificare il buon funzionamento del ballon 1 a 1. -1. E i vari elementi isolatori per eh, le tre tratte di sezione per la banda dei 10, 20 e 40 metri. Collegato il carico al Balloon 1A1, cavo coassiale, io utilizzo l'RG58 in eh, barrato portatile, tanto la tratta è decisamente corta, massimo 8 metri lavoro in HF e quindi le perdite sono praticamente irrisorie, collegato al nano VNA e eh, impostato per un'occhiata un preliminare su l'intera eh, larghezza di banda quindi da 7 MHz fino a 30 MHz, la precisione è relativa in questo caso, però noto due linee grossomodo eh, orizzontali con un SWR che oscilla da 1 a 1.4 l'impedenza da 37 ohm a 56 ohm quindi diciamo che eh, per l'utilizzo che ne devo fare e richiedendo una, una certa larghezza di banda direi che è soddisfacente bene allora l'elemento centrale con ballon assemblato incollato i tappi ho collegato i rami del dipolo e in questo groviglio di cavi vediamo che un tratto ho già messo il faston maschio e nell'altro eh, predisposto per eh, la femmina dove opererò i tagli per eh, la taratura la cosa importante nelle misure eh, prima fase sono molto grossolane molto abbondanti eh, aspetto però eh, su cui bisogna prestare particolare attenzione è eh, che i due bracci, i due rami del dipolo siano perfettamente uguali, non importa la lunghezza, sicuramente abbondante, ma che questi siano perfettamente uguali. Infatti, nel taglio si procederà tagliando la, la medesima sezione, il medesimo tratto, e se i rami sono diversi e non ci si salta più fuori, non si riesce ad avere l'ottimum del 1 a 1. Bene, siamo all'aperto, facciamo l'ultima fase della realizzazione dell'antenna, la taratura. Partiamo dalla banda dei 10 metri, ho detto centro banda 28-460 e direi che è decisamente da tagliare. Eh sì. Accorciamo leggermente il palo telescopico e iniziamo col taglio sempre simmetrico. detto 28, no, mi devo mettere gli occhiali perché non ci vedo più Dunque, ho detto 28,460 28, sì, 459, uguale 1.7, bisogna ancora tagliare un pochettino allora ok Fatto. vediamo un po come il sistema di collegamento devo abbassare leggermente il eccolo qui e questo è il sistema di fissaggio per i vari tratti del dipolo L'antenna è già di Italia Whisky 4 e Italia November già andata!